Siedi comodamente, respira e ascolta piano, piano. Con tutta la cura possibile posso sostenerti, posso accompagnarti, posso offrirti attenzione, posso prendermi cura di te. Posso accoglierti incondizionatamente, che a disturbarti sia il poco sonno, le tue relazioni, una malattia in corso o qualsiasi altra manifestazione. Accolgo sempre te, integralmente, portatore e manifestatore della storia che questi tuoi sintomi vogliono raccontare. Potrà sembrarti strano, ma tutto ciò è una preziosa via che ha bisogno di essere ascoltata e accolta delicatamente come un bimbo appena nato. Con tutta la cura possibile ci sarò e lo farò.